buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti allora nuovo video vlog questa volta sono tornata di nuovo su youtube finalmente erano tantissimo tempo era ora finalmente di tornare ero un po' stanchina per stare sempre attaccata a computer, telefono eccetera mentre adesso eh, si era per la vista non ce la facevo più con la vista con gli occhi e quindi lo devo staccare un po' Per adesso posso tornare ma non attiva più come prima perché preferisco dedicarmi sia alla mia famiglia che anche alla vita reale non è solo youtube, non è solo quello social ma mi va di stare anche a contatto con la realtà che mi circonda quindi con questo non voglio dire che eh, non starò sempre su youtube, però mi circonderò di vita più reale che solo sui social e nulla ragazze eh, vi porto un giro un po' per Palau non farò un video lungo mh, più di chissà quanto cioè un video lungo più di un'ora però almeno vi porto un giro con me comunque nulla è già passato un minuto e eh, qualcosa quindi eh... Ci vediamo in giro, perché nel frattempo vi voglio far vedere dove vado. Ovviamente quando avrò caricato il video sarò, eh, sarò già a casa a registrare altri video, che adesso non so quali, ma ci provo. A dopo.